Levante è la bellezza di essere se stessi, la foto spopola sul web. Levante è una persona dall'indole artistica, non è solo la sua carriera a confermarlo, ma anche il suo profilo Instagram. Sui social la cantante condivide le sue idee, i suoi pensieri e i suoi stati d'animo, proprio come se fosse un diario personale. Sono più di 300.000 le persone che ogni giorno la seguono, mettendo like e commentando le sue foto. Molti dei post del suo profilo sono un vero insegnamento, in particolare per il pubblico più giovane che si ritrova a dover affrontare una nuova carriera, una vita complicata e dei sogni da rincorrere. Così ha voluto fare Levante anche in una delle ultime foto pubblicate, in cui si mostra con i capelli davanti al viso e sottolinea la bellezza di essere se stessi. Essere se stessi, il must di Levante. Quando le orme altrui tracciano la strada giusta, è facile seguirle. È facile anche farle proprie. Ma non si fa così. In questa giungla bisogna avere il coraggio di tracciare ognuno le proprie orme, che Le imitazioni non hanno mai portato a nulla, inizia in questo modo la caption di una delle ultime foto pubblicate da Levante sul suo profilo Instagram. Lo scatto ritrae la cantante con i capelli davanti al viso, mentre con una mano si tiene la fronte. La star indossa un maglione scuro e si trova su uno sfondo neutro, come in molte delle sue foto. La caption poi prosegue suggerendo che si può prendere ispirazione dal coraggio e dalle parole degli altri, ma finché non saranno vissute davvero, non si può fare un passo in avanti. La soluzione quindi è essere se stessi, capendo prima di tutto il proprio carattere. Le canzoni di Levante sono sempre piene di ispirazione, per questo il pubblico la ama e la segue assiduamente. La foto ha conquistato in poco tempo il web, con oltre 38.000 like e più di 300 commenti di apprezzamento. Le ispirazioni della cantante. Molte delle foto che pubblica su Instagram sono piene di ispirazione e riportano estratti di canzoni o testi che lei stessa ha scritto. Una delle ultime riguarda limportanza di essere se stessi, ma poco prima Levante aveva pubblicato anche la foto di alcuni specchi che ritraevano i suoi piedi intitolandola Se non ti vedo non esisti. C'è stata poi la foto che ritraeva i disegni e i dipinti dei suoi fan, che lei porta sempre con sé, sia in casa, sia in tour. Unaltra foto che ha riscosso molto successo la ritraeva insieme a Luca Tommasini, in cui la cantante ringraziava tutto ciò che le è accaduto per averla portata finalmente a vedere la luce, dopo anni di lavoro nellombra. Fino ad arrivare alla foto condivisa alcuni giorni fa, in cui si mostrava con un outfit da Biancaneve, mentre nella caption recitava un pezzo della sua nuova canzone, Le mie mille me. Oltre ad essere una trend set R e ad essere conosciuta dal pubblico per il suo stile inconfondibile nel vestire, Levante utilizza Instagram anche come diario dei pensieri personali e questo sembra essere molto apprezzato dal pubblico che la segue con assiduità, facendole i complimenti per la sua splendida carriera.